E immobile, Daniele Bossari è quel problemino molto intimo al GF VIP foto, video. Per Daniele Bossari problema intimo nella casa del GF VIP. Già qualche settimana fa i concorrenti uomini del GF Vip avevano palesato la difficoltà di restare in casa senza potersi sfogare, Luca Onestini era stato pizzicato a farsi quelle che parevano essere delle carezze intime, Ignazio Mosere e Gianluca Impastato avevano confessato di essere arrivati al limite. Anche Daniele Bossari ha espresso un problema intimo che ha suscitato l'ilarità dei suoi colleghi di Sventura. Durante l'ultima puntata di My Dire GF VIP, la Jalappas Band ha mandato in onda un filmato in cui il conduttore rivela che là sotto, dove non batte il sole da più di un mese, è tutto immobile. Così mentre gli altri uomini della casa ridono, Bossari affronta la questione a tu per tuo con il suo membro e va in bagno a controllare la situazione. Ci devo mettere i fiorellini, adesso anche al mattino niente ha svelato il concorrente in confessionale prima di far sapere agli altri che gli sembrava si stessi ritirando. Daniele Bossari problema intimo, colpa di malgioglio?. Ero così orgoglioso di me ha dichiarato con una evidente delusione in volto, mentre Onestini, Moser, Impastato e Flaherty ridevano a crepapelle. Sarà stato lanatema di Cristiano Malgioglio a colpire il capitano del GF VIP?. Durante il ballo delle vergini di qualche giorno fa, mentre si scatenava sul tavolo, Malghi ha tuonato, quelli che hanno preso le mie scarpe, diventeranno impotenti.